Dai e corsi online, vendo corsi online, devo applicare l'IVA in Italia? Se il mio mercato di riferimento è quello italiano evidentemente, ebbene è accaduto l'imponderabile o meglio è accaduto quello che io da Cassandra del diritto tributario avevo anticipato a tutti i clienti che sono venuti in consulenza con me in questi ultimi 2-3 anni. Che cosa è accaduto in Italia? Che cosa ha detto il fisco? E che è completamente diciamo, un game changer dell'applicazione IVA che facevamo prima, Ve lo dico in un Ciao, sono Luca Dagliadatele, tu sei sul canale Tax Planning Internazionale. Oggi parliamo, riparliamo per l'ennesima volta di IVA e corsi online. Se infatti sei un infomarketer, o stai pensando di vendere i tuoi corsi automatizzati o meno, adesso lo vediamo sul mercato italiano, e allora vorrai sapere che. Tra il mese di luglio e il mese di settembre ci sono state due risposte ad interpelli, beh, a istanze di interpelli presentati da contribuenti italiani. O vorrei davvero conoscere i loro consulenti con il dovuto rispetto, e ehm, c'è stato quindi un atteggiamento, come dire, eh, è cambiato qualcosa mentre prima ehm, ci si orientava, e guardiamo i video precedenti sull'argomento tra. Prestazione automatizzata, o meglio, servizio elettronico e prestazione didattica, per cui ogni qualvolta io avevo un, un corso semi-automatizzato in cui l'intervento umano era preponderante, era possibile sostenere che l'IVA fosse territorialmente rilevante nel paese del prestatore. Quindi, se vivo fuori dall'Italia, l'IVA tendenzialmente nulla pago, Oggi non è più così, in realtà già non era così. Facciamo attenzione: l'Agenzia delle Entrate era ovvio che si sarebbe espressa. In maniera diametralmente opposta a, a questa interpretazione, e così ha fatto. Quindi, risposte a interpello di luglio, risposte a istanze di interpello di settembre, l'agenzia si è esposta dicendo che l'IVA territorialmente rilevante nel paese del consumatore. Ebbene sì, all'istante che ha chiesto, avendo corsi di formazione tenuti su Zoom, quindi attenzione, eh, parliamo comunque di un corso non standardizzato evidentemente, un corso di 4-5 giorni tenuto online in cui il prestatore, il docente si siede da questa parte della videocamera e parla con i consumatori, soggetti privati, quindi non soggetti passivi, gente senza partita IVA, dall'altra parte del telecamera che quindi si siede e ascolta e quindi è evidente che c'è un intervento umano, c'è un intervento umano preponderante, c'è un intervento online non standardizzato e l'istante quindi ha detto guarda in una situazione del genere, quindi il contribuente che ha fatto questa domanda all'agenzia delle entrate, gli interpelli sono fondamentalmente delle possibilità che il contribuente italiano ha di parlare, di fare domande all'agenzia. All L'agenzia tra l'altro se risponde poi sono problemi, del, cioè se ti risponde ti dice devi fare così poi devi fare così, cioè è vincolante la risposta dell'agenzia dell'entrata, chiaramente ehm, il contribuente, quindi diceva: Guarda, io posso non pagare l'IVA, secondo me, perché il luogo di materiale di esecuzione è quello del prestatore. L'agenzia, dopo una disamina importante, interessante, se vogliamo, di chiaramente documenti noti, ma vi rimando al documento, scrivetemi, scrivetemi nel link in descrizione o la mail per avere il documento di prassi nel caso, l'agenzia chiedeva, quindi diceva guarda no, il luogo di Materia ha detto, ha risposto quello che io, quello che chiunque abbia studiato, abbia superato l'esame di diritto tributario all'università, avrebbe potuto prevedere cioè che il luogo di materiale di esecuzione del corso non è quello del prestatore ma è quello del consumatore okay? perché l'IVA è un'imposta al consumo e il consumatore che consuma il corso non mi interessa del mezzo che utilizzi per l'erogazione del corso quel corso di fatto è tenuto in Italia e quindi devi appiegare l'IVA al 22% oggi che facciamo e l'aliquota non è ancora aumentata nel 2022 ottobre 2022 Va applicata in Italia e la risposta definitiva eh, sicuramente diciamo una cosa: la prassi è un documento di prassi, cioè non è, non è legge e quindi fondamentalmente può, essere, può subire un'interpretazione diversa, può essere contestata dal contribuente ma possiamo aspettarci che le cose peggiorino nella misura in cui l'agenzia elettrade è in cerca di soldi evidentemente soprattutto in un periodo di crisi come quello che stiamo vivendo in questi giorni quindi eh, qual è l'unica possibilità che ti è rimasta se sei un infomarketer, se vendi corsi o intenzione di vendere più o meno standardizzati che siano è un'analisi case by case cioè hai necessità che un consulente che non devo essere per forza io entri all'interno del tuo prodotto lo guardi, lo tuteli, lo strutturi e ti dica se è possibile proteggersi o non proteggersi, se è possibile e sostenibile vincere in ipotesi di contenzioso, se è possibile non applicare l'IVA piuttosto che invece applicarla. Non esiste una risposta univoca per tutti: non è, non è possibile, non è nella norma, non è nella prassi. Anche la risposta dell'Agenzia delle Entrate, evidentemente, va su un unico caso, non può esprimersi per la totalità degli altri casi. Ma è questo il punto: non esiste una percentuale tra in Intervento umano, un intervento umano, prestazione didattica, servizio elettronico, non c'è, non è possibile, non esiste la sfera di cristallo. Bisogna evidentemente però proteggersi e portarsi avanti. Pertanto nella misura in cui ha intenzione di vendere corsi online, soprattutto nella misura in cui il fatturato che deriva da queste vendite è presumibilmente elevato, o immagini che potrebbe essere elevato è il caso di correre ai ripari. Per un'analisi che ti brindi, ti aiuti e ti permetta di capire con anticipo le mosse del fisco, clicca il link in descrizione. Io sono Luca Tagliatela, è stato un piacere come sempre, noi ci rivediamo nel prossimo video.